Molti progetti della galleria possono essere salvati per essere ricreati. Cerca le tre paline presenti in ogni slide. Seleziona le tre paline, copia nei miei progetti. Da questo momento lo troverete fra i progetti vostri per poterlo studiare, vedere come è realizzato. Possiamo imparare molto dai progetti degli altri. Possiamo osservare come sono stati creati i vari oggetti, raccolpati, attaccati, nominati. Possiamo osservare come sono stati creati le case, gli edifici con i blocchi possiamo osservare come sono stati creati i vari paesaggi possiamo trovare ispirazione per creare dei giochi